Ciao, questo è Psicologia e Web Marketing, io sono Andrea Saletti e oggi parleremo di neuromarketing applicato a strategia e creazione del desiderio. Lo facciamo insieme a Giuliano Trenti che durante la nostra chiacchierata ci darà tantissimi consigli utili, belli pronti da testare sui nostri progetti online. Ciao Giuliano benvenuto. Ciao Andrea, un piacere. Giuliano è fondatore e presidente di Neuroexplore, società di marketing che utilizza i più moderni studi sulle neuroscienze e scienze del comportamento per aiutare le aziende, è relatore, TEDx speaker tra l'altro, sei stato anche a Ferrara, no? Che è la, Assolutamente che è sì. Un onore averti avuto qui, quindi. Eh, ma no, addirittura, <ride> eh. oh, Intanto è davvero un piacere poterti intervistare, perché ogni volta che vedo un tuo intervento online o un video, la prima cosa che, che percepisco è la passione immensa. Oddio, Oddio. De detto da te vale doppio, eh, perché comunque dai, cioè, anche tu te, te la capi male. Inf infatti, infatti guarda, dai, quello, quello che vedo è proprio questa... Io mi medesimo, mi medesimo, rivedo, rivedo quella che è la benzina magari che mi spinge ogni giorno a capire perché che cosa c'era dietro i comportamenti degli utenti, i desideri, le aspettative. È una cosa molto affascinante, penso che mi capisci assolutamente. Eh sì, decisamente. Tra l'altro però tu abbracci la materia in maniera anche più ampia di questo, perché io magari mi occupo di digital, tu hai una visione mo molto più ampia da questo punto di vista. Esci dal contesto anche digital? Eh, quindi... so sì, di sovente. Eh, un po' gioco forza perché comunque... Eh, una delle cose che racconto sempre è che eh, avendo la mia realtà in Trentino e eh, non avendo di fianco a me, diciamo, miliardi di multinazionali desider desiderose di, vendere, di, di spendere grandi budget per attività di neuromarketing, eh, in qualche modo ho dovuto eh, indirizzare sia le mie attività di ricerca, sia le attività, diciamo, di tipo commerciale, verso attività che fossero fattibili. E come ci insegnano le scienze aziendalistiche, in realtà vivere in un, moment, in un contesto non proprio così, diciamo, favorevole a, a un'impresa fa sì che bene o male tu sia obbligato a svegliarti e inventarti delle cose che altrimenti non esistono. E questo, eh, ti dico, con l'infallibile senno di poi, è eh, oggi il nostro principale punto di vantaggio perché viviamo per la maggior parte delle nostre attività su tipi di progetti che derivano strettamente dalle attività di ricerca che abbiamo sviluppato per cogliere e dare risposta a esigenze che normalmente con le normali tecnologie di neuromarketing non, non possono essere affrontate. E, e non, non vuol dire che le tecniche di neuromarketing non funzionano, ma vuol dire che esistono dei limiti specifici della metodologia sperimentale di un esperimento legati alla validità interna o esterna degli esperimenti che non possono essere recuperati eh, se non con un approccio che sia un, un pochettino più orientato ai meccanismi di desiderio e ai processi decisionali. Adesso non vorrei fare un pippone incredibile tecnico, però insomma la questione è un po' questa. Eh, un qualsiasi esperimento, per bene che sia fatto, ti dà dei dati che sono ovviamente limitati al contesto dell'esperimento. Quindi la cosa che spiego sempre è questa. Se io in un esperimento testo tre versioni di un packaging o tre landing page, io quello che riesco a vedere in un esperimento è quale delle tre versioni è più performante. Posso crearmi delle congetture per capire il perché una di quelle tre versioni è davvero più performante, ma finché non testo la mia ipotesi per vedere se davvero ho ragione, la mia sarà soltanto un'idea. E eh, mi dispiace dire, ma io stesso... La maggior parte delle idee sul perché una cosa funziona o non funziona, eccetera, non sono mai così buone come vorrei. Quindi, per riuscire a fare un passo avanti, eh, siamo stati pungolati dalla richiesta di continua di, di, di, di, di, di, di, di lavori, insomma, a fare cose che io, dico la verità, anni fa non, non avrei mai saputo immaginarmi di, di saper fare. Eh, quindi, insomma. Eh, è divertente, curioso e è veramente bello come modus operandi diciamo, per affrontare il marketing. Ma a questo punto allora te lo chiedo, cioè, tutti noi comunque che ci siamo approcciati a questo tipo di disciplina eh, veniamo da una generazione dove non si sapeva che cosa fosse da un certo punto di vista, quindi ci siamo capitati in un qualche modo. Ehm... Sono curioso di sapere come ci sei arrivato tu, qual è stato il percorso che hai fatto e poi un'altra cosa in particolare, che cosa mm. per te è il neuromarketing a livello tuo personale, la tua personale definizione. Allora, eh, ti racconto prima come sono arrivato, tra virgolette, al neuromarketing. La mia storia è un po' questa. Eh, io ho studiato a Trento, sono trentino, ho fatto... Sono Trento in cognome e ho anche lavorato in dipartimento alla facoltà di economia, quindi immaginati che divertimento. <totitura> chiamare, eh, ma non sono Trenti, sto Trento, chi cacchio. Ok, vabbè. E, allora, succede questo. Succede che eh, avevo 21, 20 anni, era 2003-2004, qualcosa del genere, e eh, nel mio corso di laurea è previsto un corso di microeconomia dove... Eh, un docente, Luigi Mitone, che non so se vedrà mai questa intervista, ma saluto perché è una persona a me molto cara, che è diventato poi il mio supervisore scientifico all'interno dell'università, fa degli esperimenti in un'aula con più di 400 persone, dove lui dimostra che eh, lasciandoci totalmente liberi di interagire tra di noi, è in grado di prevedere le scelte che faremo a livello di mercato, ancora prima di fare l'esperimento e cioè riesce applicando dei principi di economia comportamentale e di economia sperimentale a prevedere quello che sono le scelte che si fanno a livello aggregato e lì rimango folgurato e dico cos'è sta roba? e scopro che la facoltà di economia dell'Università di Trento ha all'interno il primo laboratorio di economia comportamentale a essere fondato in Italia nel 1992 da Massimo Egini Massimo Egidi è poi eh, colui che è diventato rettore all'Università all di Trento e che ha, eh, diciamo, dato uno slancio molto forte verso le scienze cognitive. Ha, ha che, creato la facoltà di scienze cognitive e il centro mente e cervello dell'università. Questa cosa qua veramente mi ha sbalordito così tanto che tutte le volte che andavo a lezione sentivo parlare di razionalità limitata di esperimenti sulle persone Kahneman e Tversky e tutti i big della, della cosa io mi ricordo veramente è come se eh, veramente trovassi la, la Madonna e dici mamma mia cos'è sta roba e, e mi è rimasto là no? e dico, boh, che, che succede? poi che succede? succede che io sono figlio di contadini vengo da una famiglia di agricoltori e in Trentino gli agricoltori normalmente la maggior parte sono associati in grandi cooperative vengo assunto da questa Azienda che in sostanza è collegata alla mia famiglia, che, che è in sostanza tra le famiglie fondatrici di questa cooperativa e te la faccio in breve vengo assunto per gestire a livello contabile e un po' di marketing ma proprio una roba limitata il lancio di una nuova iniziativa di, market, di, di un nuovo progetto che è un ristorante con un punto vendita io vado là e la prima cosa che faccio quando vado là è da ragazzino eh? dico oh ma avete fatto un'analisi del punto di prezzo per vedere se quale cose funzionano rispetto alle previsioni e così via, no? Il direttore generale dell'epoca mi disse, guarda, sinceramente l'abbiamo fatta a livello di previsione, non abbiamo controllato poi i dati alla mano quello che succede. Allora io da, da ragazzo giovincello, <ride> entusiasta, prendo e dico, dai che te la faccio io? Dai, vado, prendo le fatture, e mi misuro e compagnia bella. Faccio tutti i calcoli, eccetera, e cosa scopro? Scopro che l'azienda per cui eh, stavo lavorando non sarebbe mai potuta andare in pareggio, mai. E la prima cosa che, che pensai a questa cosa quando vedi questi dati, non fu, ah mm, sì che figo le neuroscienze eccetera eccetera, perché al tempo, cioè, nel 2006-2007, che cavolo fosse, la prima cosa che ho pensato era mio papà nei campi che lavorava come un matto e noi che rischiavamo di fiare mezzo una strada perché qua, era un'attività che minimo, minimo, dalle previsioni che avevo fatto, lavorando rischiava di perdere un milione di euro. Lavorando! Lo spiego? A che mi sono detto, ma, ma ascolta, ma questo qua è davvero il marketing? Cioè, è possibile che un'azienda faccia, investe in consulenze, in esperti, perché lì tutto il progetto era però gestito, con dei consulenti che erano stati pagati in modo piuttosto, eh, diciamo, corretto, mettiamolo così, per sviluppare tutta quanta l'attività. ho fatto de degli errori molto grossi, che però io stesso non riuscivo a vedere, non riuscivo a capire. E quando pensavo a questa cosa qua, dicevo, ma cavolo, ma come ho fatto a sbagliare le previsioni di comportamento delle persone in questo modo? Quando pensai a previsioni di comportamento, dissi, previsioni di comportamento, attenzione, mi ricordo che ho fatto degli esperimenti dall'altra parte dove si preveva il comportamento del e dico, oh, non è che se io adesso prendo quelle robe là e le metto qua, risolvo un problema per la mia famiglia e compagnia bella, perché, cazzo, sarebbe fighissimo, no? Scusa il francesismo, ovviamente. Però, c'è cioè, un problema gigantesco che arriva a essere come un malsigno che ti capita addosso e dici, riesco a scansarlo applicando un approccio scientifico. Al tempo, avevo finito praticamente gli esami e mi mancava soltanto la tesi di laurea. E da persona... Eh, Volenterosa di fare la differenza per la propria famiglia e così via, vado a, a chiedere la tesi a questo prostomittone e dico: ascolta, eh, a me capita questa cosa qua. In, in azienda, e mi piacerebbe trovare un modo di applicare le cose che mi hai fatto vedere sulle previsioni dei comportamenti al marketing, così rendiamo il successo del marketing prevedibile. E io sono lì tutto quanto carico, dico: dai, ma dai che si può fare? Dai, che si...? E sto qua mi guarda e mi fa. Non è possibile, cioè oggi non abbiamo metodi scientifici che ci permettano di fare questa cosa. E io probabilmente ci sono rimasto così male, quando lui mi disse questa cosa qui, che poi lui mi disse, guarda, facciamo così, eh, se a te eh, questa cosa qua sta molto a cuore, facciamo così, io ti, ti seguo nella parte scientifica, tu ti occupi della parte più pratica e vediamo quel che succede. Però, guarda, dobbiamo ridurre il campo, difficilmente oggi sappiamo così tante cose da poter risolvere un problema come questo. E, e da lì è cominciata un po' la mia avventura feci i primi esperimenti sulla percezione dei vini, su dei sommelier e degli enologi, dove andai a, in modo un po' provocativo a vedere se la gente capiva che se gli stavo dando lo stesso vino e, e da lì scoprì nel 2008 poco dopo, che si stava aprendo il centro Mente Cervello dell'Università di Trento e lì qua andai mi ricordo a questi seminari di approfondimento, strafighi, eccetera e, eh, C'erano dei professori di Harvard che portavano degli esempi di una disciplina totalmente nuova che era la neuroeconomia, cioè il come applicare le risonanze magnetiche e tutto quanto, l'ambradam, diciamo, tecnologico e scientifico delle neuroscienze, allo spiegare i comportamenti delle persone. Io mi ricordo che il primo paper che fecero vedere è il famosissimo paper, oggi molto conosciuto, del test Pepsi contro Coca-Cola, che spiega che la Coca-Cola è più buona o no a seconda delle aree cerebrali che ci si attivano in testa. E lì fu, cioè, dissi, cos'è sta roba? Presentai una domanda di finanziamento per un'idea imprenditoriale dove volevo fare quella cosa lì, eh, la vinsi e poi per una serie di cose dove ti di torno anche i soldi, insomma, un'avventura abbastanza divertente. Poi mi, mi avvicinai al, allo studio dei comportamenti utilizzando internet, perché in quegli anni lì, era una tematica nuova, c'erano degli esperimenti che un collega olandese faceva, un collega italiano che lavorava in Olanda, che lavora ancora in Olanda penso, che stava facendo sull'utilizzo del mechanical tour di Amazon per replicare gli esperimenti di Kahneman e Tversky e compagnia bella, malattia asiatica, e quello che succede è che lui dimostra che se fai gli esperimenti online stando attendo a alcune cose, ottieni gli stessi risultati che otterresti in laboratorio. E gli dico, ma stai scherzando? Posso fare le stesse ricerche che farai in laboratorio? utilizzando internet, ma... Mm. E lì mi ricordo che mi fiondai come un matto a pensare come fai, come fai, come fai, come fai. E, e mentre un giorno a pranzo con un amico, uh, un carissimo amico, veramente, una persona che si è poi dedicata veramente tantissimo a queste mie follie, eh, e mi dice, ah cavolo, devo trovare il modo di fare, e lui mi fa, ma ti basterebbe un servizio, cioè un, un sito internet per fare queste ricerche? E dico, sì. Mm. E, e Lavorando la notte cominciamo a sviluppare un sistema per eh, fare dei primi esperimenti sulle persone utilizzando internet nel 2009, ok? E, che funzionava in modo fighissimo, però quello che accadde fu che, eh, nonostante dal punto di vista scientifico funzionava bene, eh, il mercato non era pronto. Cioè, quello che... Eh, Accadde è che nonostante i risultati del, delle ricerche, delle indagini che si, si potevano fare, erano meravigliosi, cioè si poteva veramente con investimenti molto bassi ottenere degli, dei risultati, di analisi e tutto quanto con eh, una validità ottima, ma difficilmente comprensibile per l'uomo medio dell'epoca. Certo. E quello che ho vissuto, insomma, negli anni è eh, l'evoluzione delle neuroscienze, insomma, e delle, delle scienze comportamentali in Italia, perché nel 2007, quando mi avvicinai a questo, questo mondo, eh, venivo preso per un povero pazzo, dico, ma che, che cos'è sta roba che stai facendo? Ma... Al punto che quando mi sposai con mia moglie, i miei amici mi mettevano poi di casa a un fratello, che dicevano che mia moglie andava a Trento a lavorare, ma tu Giuliano non si sa cosa cavolo vai a fare, ok? Per capirci. E quindi, e niente, insomma, tutto il resto è storia. Nel 2013 si fonda dove faccio confluire le mie ricerche eh, e alcuni risultati interessanti, apriamo un laboratorio con all'interno l'esoncefalogramma e tutte quante le tecnologie più importanti dal punto di vista neuroscientifico, e oggi siamo una realtà di circa una decina di persone specializzata in questo. Quello che ci ha salvati è proprio l'approccio strategico, cioè il... Gli renderci conto che i test di neuromarketing, le verifiche di neuromarketing sono utilissime, ma hanno una spendibilità in tantissimi casi non così comprensibile all'azienda media che non ha un ambradan scientifico dietro, solido. E cioè, scusa se uso il termine ambradan, è molto scientifico anche questo. Però eh, in tantissimi casi il fare un'indagine anche molto approfondita dal punto di vista cognitivo, comportamentale o neurocognitivo, richiede che qualcuno la sappia interpretare e che sappia cosa farsi di certi tipi di risultati perché in alcuni casi non è proprio sempre possibile dire guarda fai così tranquillo che avrai successo d'accordo? Cioè bisogna dire ok sì attento che potrebbe funzionare così però bisogna stare attenti e serve interpretarlo e quello che in virtù di alcune ricerche che feci anni fa eh, Riusciamo a capire è che è possibile studiare il, il processo di decisione delle persone utilizzando strumenti anche basati su internet, esattamente come capitava con i miei colleghi che dimostravano questa ambivalenza tra laboratorio e eh, internet dove si riesce a identificare i fattori chiave per ottenere un sì come risposta a una presentazione di, di un prodotto di un servizio, meno male di, di qualsiasi cosa e quindi il discorso qual è? Quando io conosco quali sono i meccanismi chiave che spiegano il sì o il no a una proposta che viene fatta, io su quegli elementi posso costruire una strategia e posso dire guarda, il mio tasso di successo aumenta se riesco a veicolare un messaggio che abbia un certo tipo di significato piuttosto che un altro. E sullo sfondo rimangono tutte le conoscenze generali sulle emozioni, sui bias cognitivi e così via. E questa è oggi... Una, una tipologia di attività che eh, è circa, insomma, è la parte più importante della nostra attività, è più del 60% dei nostri volumi complessivi di, eh, di interesse da parte dell'azienda, e anche la parte che ci dà maggiori soddisfazioni, perché ci permette di impostare con una ottima affidabilità un percorso di sviluppo dell'attività di marketing, comunicazione, eh, lo sviluppo di prodotti e di servizi, evitando di arrivare a fare i test, cioè, Prima si fa questo tipo di analisi, poi si sviluppano le cose e in fondo si fanno i test per vedere cosa funziona di più o cosa di meno. Scusate, le chiacchiere, ci ho messo tipo un quarto d'ora a spiegarti questa cosa. Adesso ti dico quella che è, secondo me è la definizione del neuromarketing. Eh, la parte neuro, di, di neuromarketing secondo me è quella comunque riferita all'utilizzo di strumenti neuroscientifici, quindi elettroencefalogramma, risonanze e così via. Quindi quella parte di lavoro dove il dato neurale ha un, uh, un, una validità piuttosto importante. Eh, io la vedo come una parte che si deve sposare con la parte di analisi del comportamento, cioè il capire cosa fa sì che le persone scelgano una cosa piuttosto che un'altra. Quindi eh, in Neuralexplore l'impronta che ho cercato di dare a questo tipo di cosa è comunque un'unione di elementi scientifici, cioè la parte di neuroscienze, la parte di comportamento che deve essere abbinata per usare il dato neuroscientifico per migliorare le previsioni di comportamento. On con tutta l'onestà intellettuale del mondo che è opportuna, devo dire che la parte comportamentale normalmente è quella che interessa di più alle aziende, perché quella è un pochettino più facile, intuitiva, eh, chiara. Perché se ti dico che se applichi correttamente l'effetto di Koi, riesci a vendere meglio un prodotto piuttosto che un altro, una volta che hai capito quali sono i meccanismi sotto l'effetto di Koi, lo replichi, lo utilizzi, hai imparato qualcosa e avanti. Tutto il resto diventa piuttosto complesso. Ti racconto l'esempio di una ricerca che facevamo qualche anno fa su un effetto che oggi è l'effetto più grosso che io abbia mai coperto a livello scientifico, cioè il quanto incide lo storytelling sull'impatto uh, emotivo e sulla disponibilità a pagare delle persone. Abbiamo degli esperimenti fatti in alcuni ambiti che ci dicono che in media uno storytelling su base neuroscientifica, cioè che riesce a uh, attivare alcuni precisi meccanismi di tipo emotivo misurabili in modo oggettivo con la skin conductance o con l'elettrocefalogramma o, o con altri strumenti di tipo neuroscientifico, quindi un qualcosa che ha un riscontro neurale solido, chiaro, inconfutabile, veramente enorme, insomma questa cosa qui fa sì che tu riesca a prevedere che mediamente la quantità di soldi che una persona è disposta a spendere per una certa cosa normalmente raddoppia. Raddoppia con dei casi dove riusciamo a vedere che si arriva a innescare una, un quasi 300% in più di quantità di denaro che una persona è disposta a dare per la stessa identica cosa, solo perché sei riuscito con lo storytelling a attivare una risposta neuronale che altrimenti non sarebbe presente. Questo tipo di, di indagine che facemmo, quando la presentammo, i risultati furono così per noi estasianti che arrivavamo là, sei proprio splendidi: oh raga, abbiamo creato un effetto che, che spacchiamo tutto stavolta. E quando presentiamo la parte diciamo, comportamentale, dove dicemmo, oh, qua eh, riusciamo a triplicare la quantità di soldi che le persone sono disposte a spendere, tutti quanti capirono. Quando diciamo: ok, ma vedi che si attiva una risposta emozionale, dove la fase della skin conductance per 5 secondi, vedi che è veramente tosta e può essere collegata all'attivazione dell'amigdala piuttosto che altre, sempre. <ride> tutta la parte lì. Scusa, il francesismo, cioè praticamente attenzione selettiva. Hai presente il video del gorilla di Simons? Ecco, quando vedi il gorilla, ti dici... Chi l'ha visto il gorilla? Quindi <ride> è una cosa fantastica che ce la, ce la ridiamo, ce la cantiamo tra eh, tecnici, se vuoi, per certi versi, ma poi, alla sostanza, eh, <ride> l'azienda è giustamente interessata a sapere, dimmi cosa fare, dimmi che risultati posso avere e... Se non funziona vengo là e ti ammazzo, ecco, tipo. Certo, certo. Io adesso mi ricollego una cosa che hai citato prima perché mi incuriosisce proprio dal punto di vista pratico, se riesci a farmi un, un, un esempio anche banale della cosa, che riguarda principalmente il, il discorso della strategia, perché spesso il neuromarketing è usato, o le neuroscienze, gli strumenti sono usati per fare test di usabilità, capire preferenze di prodotto, brand, impatto emotivo sulla campagna pubblicitaria, però ehm, il discorso di strategia è un qualcosa che è un po', un po meno sentito. Quindi se riesci a farmi una, una sorta di esempio di, come, di cosa significa fare strategia con le neuroscienze. Allora, immaginiamo di dover fare una campagna per eh, lanciare un prodotto eh, che potrebbe essere un prodotto per... Eh, non lo so, mh, un prodotto per dimagrire, mh? un integratore per dimagrire. La domanda da farsi è, quali sono le cose che fanno sì che una persona che è interessata a comprare quel tipo di integratore eh, mh, sia più interessata a valutarlo in modo positivo? Cioè che gli creano un'aspettativa più positiva, che gli creano insomma tutta una serie di... di di aspettative di ricompensa, tale per cui una persona è disposta a considerare la bontà del prodotto per il proprio acquisto. Allora, se io applicassi una modalità standard di neuromarketing per studiare questo tipo di, di cosa, io dovrei fare bene o male il seguente lavoro: dovrei farmi tutta la parte creativa, dovrei immaginarmi cosa secondo me convince di più le persone a acquistare. Dovrei farmi un ragionamento sul posizionamento e tutta serie di cose, però vai poi a far confluire tutti questi ragionamenti in, supponiamo, eh, tre video o tre locandine, no? Potrebbero essere delle locandine legate a una promozione visual oppure dei, dei tre video. Quindi tre strumenti di marketing, chiaro? Bene. Io poi dovrei testarli e dal test capire quale delle versioni funziona bene il problema di fondo è che però se scopro che una delle versioni funziona bene non so se ne può esistere una quarta che funziona meglio delle tre che sto testando prima cosa quindi un problema di validità esterna l'altra cosa da sapere è che eh, potrebbe essere che sì ci sono delle cose interessanti che ho pensato ma non vado a centrare dei meccanismi di, eh, di ricompensa, di, di, di desiderio che sono eh, diciamo da attivare per essere sicuri che una persona giudichi attraente il prodotto che viene a lei mostrato. Quindi il discorso cos'è? Con un, appro un approccio standard di marketing quello che si riesce a fare è una misurazione fantastica che però in tantissimi casi richiederebbe di fare poi delle modifiche dopo il test, ritestare il, quello che è diciamo, lo strumento che si è analizzato per vedere se i risultati sono migliori e avanti così. Mm? Quindi diventa un percorso assolutamente di altissima qualità, ma un pochettino macchinoso. Il discorso qual è? È che siccome sappiamo, in virtù di studi che ormai sono piuttosto consolidati, che i meccanismi di ricompensa, lo delle... spiego meglio, i meccanismi di desiderio delle persone dipendono dal tipo di ricompense che le persone cercano e da alcuni meccanismi di inibizione legati lobo dell'insula e eh, a alcune specifiche emozioni, noi cosa facciamo? Prima di sviluppare tutto quanto, andiamo a prendere dei soggetti che assomigliano al target che tu vorresti avere e andiamo a fare una valutazione circa le ricompense che si immaginano di poter ottenere e tutta una serie di altri meccanismi, in sostanza, che ci permettono di raccogliere, prima di sviluppare il progetto, quello che sono gli elementi più promettenti a livello di impostazione grafica, di comunicazione, eccetera. Non riusciamo a dire nello specifico come deve essere fatto il video la locandina, cioè non è che usciamo a tirare fuori la mappa secondo per secondo, ma abbiamo un'indicazione molto buona di cosa dovrebbe essere presente in un video, in una locandina, in un sito, in qualsiasi cosa, affinché il potenziale cliente, quando lo vede, reagisca come dovrebbe reagire per considerare la proposta allettante. Una volta fatto questo, cosa si fa? Eh, si orienta tutta l'attività di marketing verso questi elementi, perché eh, capisci anche tu che se una persona vuole dimagrire, l'obiettivo, quindi la ricompensa è il dimagrimento, poi gli aspetti sociali e così via, andiamo a vedere quali sono le informazioni che ha bisogno di conoscere prima di acquistare, il confronto con i competitor, e insomma tutta serie di cose che ti permettono di avere un'impostazione addirittura per sapere come deve essere fatta la formula, i prezzi e tutta serie di altre cose che ti guidano nella creatività. E questa è davvero la, la, la parte più, più importante del lavoro. Poi i, i test e le conoscenze neuro sono comunque fondamentali. Ti faccio un esempio. Eh, esiste ad esempio nell'ambito dei video la dimostrazione che il tipo di, di, di, di traccia emozionale che tu devi creare in una persona, se il tuo obiettivo è quello di aumentare il desiderio di acquisto, quindi aumentare la vendita, o uh, aumentare la viralità, deve essere diversa. Cioè le emozioni che funzionano per aumentare le vendite non sono le stesse che funzionano per aumentare il passaparola. Quindi il come fai la narrazione non lo puoi sapere in virtù di questa analisi di cui stiamo parlando a livello strategico. Lo puoi sapere applicando delle conoscenze che derivano proprio dalla ricerca scientifica e che ti dicono guarda che, nel caso specifico, se metti un'emozione negativa all'inizio, crei tensione e poi risolvi alla fine, questo viaggio emotivo, Fatto esattamente così ti garantisce che normalmente il desiderio di acquisto è più alto. Se invece vuoi puntare sulla viralità, serve un altro specifico tipo di emozioni che non c'entrano niente con quelle della, della vendita. Quindi è un po' questa l'inquadrazione, non so se mi sono spiegato. Molto interessante. Io mi, mi ricordo che uno degli argomenti più di so anche quando sono in aula durante lo studio di progetti, è il concetto del desiderio, no? che è sempre un qualcosa di effimero a livello di percezione certo. di uscire verso l'acquisto sostanzialmente di un prodotto nel momento stesso in cui le emozioni hanno il sopravvento, sostanzialmente, cioè l'azione è legata a un discorso prettamente emozionale. E credo anche che, un po' ne stavi parlando tu adesso, nel settore abbiamo sempre più bisogno di modelli, cioè quello che noi stiamo cercando sono modelli applicabili, quello che cercano poi le aziende, perché come giustamente dicevi tu, il discorso del, dell'analisi strumentale lascia un po' il tempo che trova a livello di, di capire, di comprendere che cosa sta succedendo. Alla luce della, della tua esperienza, quindi, e un po' riguardo alle cose che mi stavi dicendo adesso, praticamente mi stai dicendo che esiste una sorta di metodo, di metodologia scientifica. Per, che, che ti permette di aumentare il desiderio, di prevedere l'aumento del desiderio verso un prodotto? Allora, in realtà, eh, non è una metodologia, ma sono un insieme di conoscenze che, per certi versi, sono piuttosto diffuse in letteratura, eh, sia nell'ambito comp comportamentale, sia nell'ambito neuroscientifico. E, dall'altra parte, ci sono ovviamente le ricerche che fanno parte, ad esempio, del nostro know-how o il know-how di, di altri enti di ricerca. E, mettiamola così... Eh, i meccanismi del desiderio, per come li conosciamo oggi, vanno distinti eh, tenendo conto di due grandi categorie di effetti. La prima categoria di effetti è relativa al cosa io propongo a una persona affinché lo giudichi interessante. Oh. E eh, nonostante tutto, la categoria del cosa propongo alle persone affinché lo giudichino interessante è la parte più grossa più importante in termini di base per avere un desiderio. Cioè, ehm, mettiamola così, ci sono alcuni, insomma, la letteratura su, sul, sulla dopamina, sui sistemi di ricompensa e quant'altro, ha ah, bene o male chiarito che eh, i meccanismi insomma, di, di, di impulso, di desiderio e di motivazione all'acquisto dipendono strettamente dalla quantità di ricompensa che tu ti immagini di ottenere da un acquisto. È evidente che se io ho delle mie caratteristiche per cui giudico gradevole un certo tipo di ricompensa, sarò attratto da una cosa. Però questi meccanismi di desiderio dipendono più da me che da quello che mi viene proposto. Cioè deve esserci una sinergia tra quello che sono i miei interessi, le mie passioni, e tutta una serie di altri meccanismi legati alla mia cultura, eccetera, che fanno sì che io giudichi interessante una certa proposta. Ad esempio io sono un trombettista, sono la tromba, e quando mi viene messa davanti a, agli occhi una bellissima Bach 37 eh, con la campana L e tutta quanta serie di altre cose tecniche, io veramente reagisco come i cani di Pavlov cominciando a salivare. È molto probabile che, se prendete in strada qualcuno che non è un trombettista come me e gli fate vedere lo stesso identico strumento, di dopamina non ne rilascia neanche un po' è evidente quindi che se io sbaglio il cosa propongo ad una persona sono morto cioè non ho spazio di inventarmi con le emozioni tutto il resto, il desiderio quindi la prima parte è legata al capire in modo chiaro cosa devo proporre affinché una persona dica ah, interessante, okay? questa è la base la seconda parte è il come e la parte del come è ad oggi il cuore del neuromarketing perché comunque è eh, è dimostrato che la quantità di soldi che una persona è disposta a spendere per un prodotto, una volta che c'entri il cosa a proporre, okay, eh, può essere influenzata da tantissimi fattori, veramente una moltitudine. Se vuoi, la, la cosa più banale, che vorrei che, che fosse più diffusa di quello che è in realtà, è il sapere che nella maggior parte dei casi basta la comunicazione per aumentare il desiderio di acquisto. Cioè, i miei primi esperimenti sono stati fatti dove, nell'ambito del, del vino... Dove riuscivo a dimostrare che se tu, eh, ma lo si può dimostrare anche, anche oggi, se tu dici a una persona italiana che un vino rosso viene dal Piemonte o viene dal Trentino o dalla Basilicata, questa informazione va a modificare sia il piacere del consumo, sia la quantità di soldi che tu sei disposto a spendere. È soltanto la comunicazione dell'informazione che genera questo. Cioè, già soltanto questo, d'accordo? La cosa che la gente molto spesso sottovaluta è quanto, perché negli esperimenti, negli esperimenti che, che, che feci, cioè, le, le differenze erano mostruose. Cioè, parliamo dello stesso identico vino, che quando ti dico che è piemontese, tu sei tranquillamente disposto a darmi anche 18-20 euro a bottiglia. Quando ti dico che è trentino, okay, o della basilicata, tu me ne dai 7. 7! Cioè, mi, mi spiego? Cioè, e dici, ma cacchio, ma, ma hai modificato soltanto l'origine geografica? Fermo! Non è soltanto l'origine geografica, ma è l'aspettativa associata all'input informativo. Quindi, il fatto di essere coscienti a livello di marketing, che la comunicazione non è un solo qualcosa per aumentare i livelli di awareness, ma che ha una precisa finalità a livello di potenziamento del desiderio, è fondamentale. Perché... Eh, altrimenti ci si, si, si, si convince che la comunicazione da sola serve soltanto a aumentare i livelli di memorizzazione e così via non è così la principale cosa che influenza i nostri comportamenti eh, in termini proprio di, di percezione sono proprio le informazioni a cui siamo esposti e è soltanto uno di tanti casi che ne so un'altra cosa molto divertente sono i bias cognitivi. Un, un effetto che io adoro con tutto me stesso è il time versus money effect è un effetto un po' di nicchia diciamo così che però dimostra che se tu dici a una persona che eh, per prendere diciamo, una limonata eh, vale la pena con un cartello dire prenditi del tempo e goditi la limonata, questa cosa qui fa sì che mediamente la, la propensione all'acquisto e la quantità di vendite che tu fai è enormemente superiore rispetto a un cartello dove tu dici prenditi eh, qualche spicciolo e goditi la limonata. banalmente. Quindi focalizzare sul concetto di tempo attiva una risposta automatica, proprio in perfetto stile bias cognitivi che è totalmente inconscia che ti porta a essere più disposto ad acquistare e, e sono tutte cose molto gustose e, e divertenti per chi fa il nostro mestiere, però quello che vedo secondo me come, come se vuoi elemento nuovo, ma una necessità veramente fondamentale da tenere in, in considerazione riguarda l'abbinamento del cosa col come in tantissimi casi si è molto concentrati sul come e ci si dimentica il cosa cioè sì. sono dei progetti tipo che stiamo seguendo guarda, col di oggi dove si dice, ah abbiamo un sistema informatico incasinatissimo per le aziende, deve interessare tutti cioè davvero davvero tutte le aziende tutte? ma stiamo scherzando? cioè, cos'è? Eh, tutti quanti sono lì pronti a essere disposti a spendere dei soldi per un sistema in cloud super incasinato che okay. No, è un, mi, mi dispiace, ma non è così. E, e già il fatto di poter addezzare l'aspetto strategico con le cose che ci senti prime, è prima è, è, è, è importantissimo perché altrimenti ti autoinnamori di un'idea, ti illudi che ci sia una possibilità di successo, ma almeno nella realtà non c'è. Hai capito se non chiacchierone. Quindi... No, ma stai dicendo delle cose molto molto interessanti, sicuramente come valore aggiunto, chi ci, ci sta ascoltando, sono, sono oro, quindi va benissimo che tu sia chiacchierato. Oh, no. <ride> eh, la, la cosa positiva, guarda di, di, di sentire tutti questi professionisti che stimo tantissimo anche nelle precedenti interviste, è che esce sempre qualcosa di nuovo e di diverso che, che si aggiunge. come se costruissimo insieme una mappa. Se, sempre più complesso, ma sempre più interessante riguardo al momento. Guarda, veramente ringrazio per quello che, che ci stai condividendo. Eh, ti faccio okay. l'ultimo approfondimento: che è una cosa che faccio sempre con tutti gli ospiti, mi, mi diverto a carpire delle dritte subito applicabili. Quindi, preparati, che sto per farti delle domande precise su strategie che okay, ma non, ti puoi, sottrarre, non ti puoi sottrarre, perché non mi sei di qua, ok. E allora, ne eh, dici di raccontarmi tre interventi significativi che hai fatto su Digitale, nello specifico, e che hanno migliorato eh, in maniera sensibile il tasso di conversione dei, dei progetti su cui stavi lavorando? Sono curioso. Allora, un caso che ti racconterei volentieri è relativo eh, a un'azienda abbastanza famosa che si chiama Fattura in Cloud, con i nostri clienti e, e a, amici dove abbiamo avuto modo di fare un'applicazione sia strategica sia, diciamo, operativa per tutta una serie di, di tematiche legate al digitale. Però, se vuoi, da questo tipo di, di esempio, una delle cose che sono uscite riguardano, ad esempio, l'importanza della scelta dei personaggi umani all'interno delle foto. Avevamo un paio di landing page da, da testare e quello che... Eh, abbiamo avuto modo di capire che eh, l'immagine che secondo noi era più adatta e cioè di un uomo comunque molto professionale, al passo con i tempi, eccetera in realtà faceva reagire eh, il target specifico in questione e con una risposta eh, che noi non ci aspettavamo e cioè una risposta di disgusto e, e ci siamo detto: ma, ma, ma com'è possibile? e eh, una delle interpretazioni che abbiamo avuto di fare è legata al fatto che effettivamente in alcune risposte che sono state date c'è questo collegamento tra il personaggio che abbiamo scelto e il, suo com il commercialista del, dell'utente. Lui dice, ma perché devi darti una risposta di disgusto? Perché eh, una delle possibili interpretazioni è che quando tu pensi al commercialista la sostanza mentale che fa i valori priming è commercialista, tasse, aiuto. Oh, <ride> Quindi eh. è una cosa veramente simpatica è quindi, se vuoi, da questo il primo consiglio che darei è non banalizzate mai il vestiario e, diciamo, la postura delle persone che sono incluse nelle immagini che utilizzate. E questo si conduce, se vuoi, anche a un caso di, di aumento del tasso di conversione che abbiamo avuto, veramente incredibile, dove su delle landing page associate a una campagna di newsletter, modificando la postura di una persona, la stessa persona, nell'immagine, da un semplice una postura tranquilla, una postura esaltante, no? Quello che abbiamo visto, e non, non me lo sto inventando, è un aumento del tasso di conversione che è passato, se non ricordo male, dal 4,40 al 15,36%. Cioè, un aumento enorme. Quindi state attenti alla postura delle persone che mettete nelle immagini, soprattutto nella parte, diciamo, di primo acchito, di effetto primacy, diciamo, agli occhi delle persone. Un'altra cosa che ti racconto volentieri riguarda l'utilizzo di video all'interno di siti. Eh, abbiamo avuto modo di vedere quando tu confezioni un video sugli elementi che sono poi usciti da, da alcune indagini a livello strategico, quindi gli elementi più importanti per influenzare il processo di acquisto delle persone, e eh, li utilizzi per... Eh, confezionare dei video molto piccolini, sai, una specie di slideshow però, video di 15-20 secondi da metterne da un o nelle pagine interne, quello che abbiamo visto è che hanno una capacità enorme di modificare il flusso di comportamento all'interno del sito eh, accelerando i passaggi per arrivare alla conversione. Abbiamo eh, visto anche mh, in diversi ambiti, cioè parlo nel caso dell'edilizia, nel caso del turismo eh, nel, nel caso di un vivaio quindi questioni diciamo legate all'agricoltura che i video in questo riescono piuttosto bene l'importante è far sì che dicano subito le cose importanti al cliente cioè, senza aspettare il classico crescendo rossignano eh, mm. è meglio che pam, subito ti do le cose giuste ti, ti emozionano pam, via il terzo caso che ti racconto ehm, quale potrebbe essere? Ah, quello dell'ottimizzazione di, di un portale turistico, tra i principali, diciamo, nel, nel Trentino, eh, Trentino Alto Adige, dove praticamente eh, con dei test avremmo modo di capire che nelle pagine del sito le persone avrebbero voluto eh, cose che al momento non c'erano. E eh, lo abbiamo colto semplicemente prendendo un campione di persone e mettendoli a fare un test davanti ai monitor ed è una cosa che consiglio di fare a tutti perché io stesso guarda in questi giorni sto seguendo uh, un progetto dove abbiamo una, uh, una pagina di accesso ad un servizio uh, piuttosto interessante basato su blockchain dove nonostante secondo noi sia la cosa più intuitiva del mondo, loggarsi e accedere dati alla mano la gente fa fatica a orientarsi e io stesso oggi non ho una risposta chiara e definitiva sul capire come mai, perché se io la prendo e la guardo dico, ma cavolo, c'è scritto, cacchio, accedi per accedere, clicca qui, porca paletta, ci manca soltanto che prenda qualcuno e lo metta lì dicendo, caccherola, clicca lì, no? E l'unico modo per andarne fuori è coinvolgere gli utenti. Mi è, che è una cosa che ancora oggi pochi fanno. Mi rendo conto che può essere un investimento di tempo perché non è che te la cavi con 5 minuti. Devi prendere delle persone, metterle davanti davvero a un sistema, analizzare quello che fanno e ti serve almeno una giornata di lavoro per mettere a posto una cosa come questa almeno. Quindi, insomma, qualche soldino bisogna investirlo per farla, questa cosa però normalmente ti accelera di così tanto il processo di sviluppo soprattutto in una piattaforma digitale complessa come potrebbe essere un portale un e-commerce e così via che davvero piuttosto che aspettare giorni, giorni, giorni giorni, di inventarsi cosa potrebbe essere fai una b-test, ah, funziona, non funziona come mai non funziona, oddio non ho capito niente, e ripartire da capo dici no ragazzi qua non ci siamo cavolo, ti fai questa roba qua una giornata, la metti a posto, fine e pensi a altro anche perché altrimenti cioè, ti rimanda, almeno a me, tutte le volte che mi capita di dire come, cose come questa, ti viene l'idea di dire, ma boh, dove cacchia stanno sbagliando? E è una situazione veramente brutta di incertezza dove è difficile orientarsi. Cavolo, prendi degli utenti, ci fai solo per un test, investi una giornata di lavoro e via. <ride> Quindi avvi, viva l'user test praticamente. Mamma mia, cioè tutta la vita, mi raccomando, ma, ma davvero adesso, no, non perché devono farlo con me, per no, del cielo. Però immagino che anche tu nei, progetti, nei tuoi progetti avrai vissuto quella bruttissima sensazione di disorientamento, di dici: so da modificare il tasso di conversione. Perché la gente qua ha capito che non sta capendo, e ditemi come cavolo è possibile. C'è scritto in tre lingue cosa devono fare, c'è scritta tutta la descrizione: è possibile che non si capisca? No? Sì, poi ti lascio, ti lascio immaginare, io lavoro principalmente con e-commerce, quindi ti lascio, ti lascio solo immaginare. <ride> Senti Giuliano, dove, dove possiamo rimanere in contatto con te? LinkedIn, sono presente, eh, pubblico ogni tanto anche qualche video che spero sia giudicato interessante. Non guardate la mia pagina Instagram, eh, è utilizzata soltanto per bimbo minchiate. Devo anche dirti che una persona una volta mi ha avuto coraggio di scrivermi dicendo guarda, ho visto il tuo TED Talk che hai fatto vorrei tanto seguirti su Instagram però la tua pagina fa schifo ecco, non scrivetemi su Instagram ok? E Facebook stessa cosa, robe da insomma amatoriali su LinkedIn trovate delle cose che hanno senso o sulla pagina di Neuro Explore. Ok, bene Giuliano, un mega abbraccio grazie mille per le utili okay. informazioni che ci hai dato e a te che stai guardando l'appuntamento alla prossima intervista Intanto se questa ti è piaciuta metti subito un like al video e segui il canale per rimanere aggiornato su psicologia e web marketing. Ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie Andrea.